Ciao, sono Marco. A spasso col fedele amico a Quattro Zampe in questo posto meraviglioso. Anche questa mattina abbiamo fatto una bella corsetta, io e lui. E adesso stiamo defaticando un po'. A tutti quanti noi piace quando dobbiamo fare qualcosa e arriviamo subito dritti al sodo. Sì, è molto bello, il più delle volte però questo non accade. Ci poniamo di raggiungere una meta, piccolo o grande che sia, eh, anche possa essere anche arrivare al supermercato, è una meta, qualunque cosa noi facciamo in ogni caso la puntiamo e ci piacerebbe arrivare dritti al sodo. il punto è che questo non sempre accade come ti ho già detto, tutti quanti dovremmo cercare di evitare il più possibile il maggior numero di errori che ci è possibile evitare, di fatto però per imparare ad arrivare ad arrivare dritti al sodo, sono ancora molto accaldato e affaticato, dobbiamo prima sbagliare strada qualche volta, dobbiamo prima fare qualche errore. Ora se ti è capitato e certamente se hai tentato qualunque cosa di nuovo ti sarà capitato di fare qualche errore, bene, allora sappi che se ti capita nuovamente devi darti una bella pacca sulla spalla, gioire e andare avanti e considerare quel tuo primo errore un'esperienza. L'errore è tale solo se lo fai due volte. La prima è considerata esperienza. Pertanto non stare lì a rammaricarti, non stare lì a eh, buttarti giù moralmente se per una volta hai commesso un errore. Ok, ci sta, perché non è un errore, è semplicemente un'esperienza. Mi auguro di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road. Io devo andare a recuperare il fedele amico a quattro zappe che lui seguendo gli odori a un certo punto se ne va per la tangente e dopo devo andare a recuperarlo, anche se più delle volte è lui che viene a recuperare me. Mi auguro di esserti stato utile e ti saluto con un abbraccio caldo, umido, anzi sudato, ma soprattutto molto molto affettuoso. Ciao. Andiamo, King, dove sei?